sì grazie presidente io come dire resto un attimino perplessa di fronte a una la ricostruzione dell'evento che ho sentito ora laddove ci troviamo di fronte a una strage perché tale fu eh, ampiamente riconosciuta già dal 2004 e ampiamente inserita nel novero, se possiamo dire, degli eventi tristi, tragici e deprecabili della nostra storia nazionale. Quindi mi lascia molto perplesso no, il fatto che eh, come dire, si è voluto eh, dedicare un qualcosa a qualcuno alla memoria ovviamente, proprio in occasione della ricorrenza della giornata del ricordo quando invece eh, questa tragedia avrebbe dovuto far parte di un patrimonio comune nazionale di cui tutti ci dobbiamo sentire partecipi. Eh, una pagina della storia strappata direi ai libri di storia volutamente strappata ai libri di storia e lasciata probabilmente eh, in maniera voluta nel eh, dimenticatoio ma una pagina di storia che deve prima di tutto insegnare, deve insegnare che questi eventi non si devono più ripetere, di qualsiasi colore eh, o a qual qualsiasi ideologia appartengono, tant'è che proprio questa vicenda delle foibe è stata in qualche modo ricondotta All'ambito dell'ideologia, quando invece a fronte di avvenimenti tragici l'ideologia deve cedere il posto alla pietà umana, e nel caso specifico della persona che oggi eh, si vuole ricordare, beh, la storia di questa persona è una storia veramente tragica, una storia che ci viene tramandata prima ancora che dai libri di storia c'è stata tramandata dagli esuli che hanno vissuto sulla loro pelle da quelli che sono sopravvissuti a questo che possiamo definire tranquillamente un eccidio ma nella logica delle strutture storiche perché si tratta anche questa di una struttura storica ognuno deve avere la propria dignità quindi è proprio in quest'ottica al di là delle ideologie e al di là dei facili, eh, da delle facili strumentalizzazioni, è la pietà umana che deve portarci a prendere delle posizioni e non sono d'accordo che eh, i, i professori cancellano certe, eh, certi argomenti dal loro messaggio educativo e dalla prassi didattica. Perché nonostante tutto, nonostante quello che si vuole credere, si vuole far passare, quando un professore entra in classe e lascia fuori dalla porta della propria aula le proprie convinzioni politiche e in questo caso non si tratta di convinzioni politiche, ma si tratta di riconoscere una pagina dicevo, una pagina storica in un territorio che è da sempre dall'indomani della caduta dell'impero romano d'occidente è diventata terra di conquista e terra di strumentalizzazioni quindi in questo senso eh, noi dobbiamo ricordare quell'evento e in questo senso dobbiamo trasmettere e far tesoro che certi fatti di qualunque colore siano non debbano più ripetersi. Grazie